This is Irving R. Levine, your host for a special one-hour profile of Federico Fellini. Mr. Fellini is one of the best-known filmmakers in the world. He is probably best known in the United States for his films La Strada, La Dolce Vita, and most recently, Eight and a Half. You are one of the most sought-after men in Rome for interviews. How do you feel about interviews? Ma dipende, dipende è un po', va un po' a giornate, dei giorni mi sento anche stimolato, lusingato da concedere un'intervista e altre volte un po' meno. Di solito c'è un fatto che siccome sono di un temperamento abbastanza chiacchierone, cioè chiacchiero volentieri, mi capita poi in generale di dovermi sempre pentire di aver parlato, cioè concedere un'intervista e leggerla o vederla ritrasmessa dopo una settimana mi provoca sempre dei rimorsi mi sembra sempre di aver detto delle cose o eccessivamente goffe, di aver parlato troppo quindi mi propongo sempre di non darle più di comportarmi con un pochino più di serietà di piantarla, di fare il chiacchierone poi invece ricado continuamente in questa specie di, di giochetto ma comunque eccomi qua a rispondere alla sua intervista Mr Fellini, uh, at various times in your life uh, you have been a clown, a cartoonist a humor magazine writer, a vaudeville performer and a caricaturist. How and why did you become a director? And by the way, did your past professions help your directing of films? Ma io non credo di aver mai scelto con eh, una volontà ben precisa la carriera del regista cinematografico. Anzi, quando ero ragazzo eh, i primi anni del, del, del mio... Lavoro a Roma, non pensavo proprio che avrei fatto il regista. Io mi sono avvicinato al cinema così come scrittore, cioè facevo il giornalista e ho cominciato a lavorare come gagman a certe, a certe sceneggiature. Tutte le volte che mi capitava di andare in un teatro di posa a vedere un amico regista per correggere dei dialoghi, io rimanevo completamente estraneo a questa atmosfera. Pensavo che non sarei stato mai capace di comandare di imporre alle attrici, nella maggior parte dei casi delle bellissime donne, di imporre la mia volontà senza esserne coinvolto, senza, senza avere la, la, la tentazione di scappare con loro. Pensavo che il regista per quel tanto di tirannico, di autorità così imperiosa, per quel tanto di ciarlatanesco, di diestroverso di che c'ha, fosse l'ultima professione al mondo che io avrei potuto fare. E invece la faccio, la faccio con divertimento e quindi penso che sia proprio una forma di, di vocazione un po' misteriosa, tutto sommato, dato il mio carattere, perché penso di essere anche abbastanza timido in definitiva. E quindi io, la timidezza è qualcosa che, che si scontra violentemente con quello che è l'esercizio di, di, di, di un'autorità continua come quella del registro. Probabilmente a un certo momento ho accettato di fare regista, le ripeto, per seguire una vocazione molto spontanea e poi perché eh, lavorando per il cinema come scrittore, come sceneggiatore restavo sempre insoddisfatto di quello che vedevo realizzato da, dai registi per i quali avevo lavorato e un giorno così all'improvviso eh, accettando l'offerta un pochino sconsiderata di, di, un, di un amico produttore ho deciso che quel copione che, ave che avevo scritto l'avrei realizzato io e così ho cominciato a fare il successo Do you feel that having had experience with various fields of work has made it easier for you to understand characterizations and to do your work as a director? Ma certo penso di sì penso che tutta la vita è, è serve a, a qualche cosa cioè tutti gli episodi della nostra vita per chi fa di professione il cantastorie tutto quello che è accaduto nella sua vita è, è nutrimento per raccontare questa storia. In questo caso particolare, il fatto che io sia stato giornalista, il fatto che abbia scarabocchiato e mm. fatto dei disegni, che abbia frequentato l'ambiente de, de, del varietà e dello spettacolo, eh, che sia sempre stato imbevuto così di questa atmosfera di, di, di, di spettacolo, indubbiamente, probabilmente erano così gli. gli, gli le, le, le, gli arricchimenti allora inconsapevoli era una specie di rifornimento a un magazzino che eh, più tardi sarebbe stato necessario al quale più tardi sarebbe stato necessario attingere insomma. You have made uh, now nine and a half films I guess sì. which of these is your own favorite? Which are you most satisfied with and why? Ma io non riesco a essere così Obiettivo davanti al mio lavoro, insomma, non, cioè non riesco a dare un giudizio critico, non riesco a mettermi davanti a un, a un mio film con l'atteggiamento giudicante, eh, prima di tutto perché mi manca la, la, la, la possibilità di, di fare un commento critico nel senso che quando voglio fare un film, e, e, e quando l'ho fatto non mi ricordo più bene che cos'è che volevo fare quindi mi viene a mancare il termine di paragone cioè ho davanti a me soltanto quello che ho fatto e non so più se assomiglia a quello che volevo fare e quindi non, mi manco paragone per poter dire sì mi sono avvicinato o mi sono allontanato e poi per una forma di, di forse questo che dico può, può sembrare anche presuntuoso per una forma di rispetto verso la, la, la, la, la creazione, verso il film e per cui io mi sento estraneo mi sembra una cosa che non ho fatto neanche io mi sembra una creatura che, che viva fuori di me per la quale, eh, sulla quale dare un giudizio tentare un'interpretazione mi sembra hm, quasi impudico mi sembra quasi antipatico e tento di spiegare psicologicamente perché mi è difficile rispondere alla sua domanda che tendeva a farmi dire qual è il film che preferisco Posso soltanto avere così delle preferenze di carattere sentimentali, cioè posso dire ecco la strada, ma non tanto per il film in sé, quanto per le cose che quel film ricorda, per la stagione della mia vita in cui l'ho realizzato. Comunque senza fare tanti chiacchiere per rispondere brevemente a sua onda, penso che la strada è otto e mezzo, film, finora ai quali guardo con maggior simpatia, anche quest'ultimo, anche Giulietta degli spiriti. Così intanto approfitto per fare un po' di pubblicità. <laughs> Molti dei your film, e perhaps tutti i your film, lasciano many of the people in the audience wondering exactly what did Fellini mean. I know in La Dolce Vita people still talk what did the character of the girl on the beach represent and so on? C'è sempre un elemento di misterio, per uh, quanto riguarda l'interpretazione. È qualcosa mm. mm. uh, che fate deliberatamente? Uh, Speriamo di creare un'area le persone decidere per un artista è difficile sapere che cos'è ciò che fa deliberatamente e quello che fa. Uh, misteriosamente, cioè irrazionalmente, è difficile stabilire una linea di confine, io tutt'al più posso essere informato di quello che faccio deliberatamente sul piano artigianale, cioè in quello che riguarda la costruzione del film, cioè l'aspetto proprio professionale, tecnico, io so che voglio ottenere un certo effetto e, e cerco di raggiungerlo e so perché voglio quell'effetto, ma per dei motivi più interiori, per delle dei significati più interni al film, non credo che si possa dire questo è fatto deliberatamente, insomma la cosa eh, nasce in maniera eh, spontanea e, e irrazionale, quindi mh, non penso che si possa fare questo processo così di, di ricerca scientifica che tende ad analizzare ogni momento del film e tutte le intenzioni dell'autore. Uh, or at least it's been reported that you've said that you as an author are least qualified to talk about your work that people should not ask you as the author what your work means. Sì, And sempre con la concessione di, di, di un pochino di enfasi che ci sono no, appunto nelle dichiarazioni di questo genere e che mi capita purtroppo spesso di fare Posso pensare di, di, di, di sottoscrivere ancora questa, questa, questa dichiarazione, sì, io penso che in definitiva l'autore sia il meno autorizzato a parlare su quello che ha fatto, perché è quello che ha fatto che deve, deve parlare. In fondo l'autore è quello che ne sa meno degli altri sulla cosa, l'autore è un mezzo, è uno strumento, è, è qualcuno a cui per vocazione, per ispirazione, per destino, è capitato di dar vita a una certa cosa, ma quando poi l'autore si mette a parlare su quello che ha fatto, cosa fa? Fa un'operazione di natura intellettualistica, concettuale, tende a chiarire quello che voleva dire, tende a volere dare significato più chiaro alle sue intenzioni, quindi fa una, una, sovrappone la sua voce facendo un'operazione critica che dal momento che è ancora coinvolto visceralmente in quello che ha fatto è sempre la meno obiettiva di tutte, in questo senso io ho sempre una grande ritrosia a parlare dei film, prima di farli non so parlare del film che sto per fare perché sinceramente non, so, non lo so, posso parlare delle intenzioni, ma parlare delle intenzioni a cosa serve? Le intenzioni sono, tanto possono essere completamente contraddette a opera finita, le intenzioni sono degli stimoli psicologici, sono dei mezzi psicologici per mettersi nelle condizioni di partorire la cosa e quindi a che serve parlare di questo? Quando poi il film è finito? Io non mi ricordo più quello che volevo fare e quindi mi manca una valutazione precisa tra quello che volevo fare e quello che ho fatto, vedo soltanto quello che ho fatto e a che serve parlarne? Non Mi sembra che aggiungere e sovrapporre la mia voce al film che ho fatto, sì, se sono di buon umore e ho intenzione di inventare... Delle, delle, delle fantasie, delle storie, delle bugie su quello che ho fatto per compiacere un amico giornalista, posso farlo e posso chiacchierare e dire delle cose belle o brutte, più o meno fantasiose. Ma in definitiva penso che sarebbe meglio far sì. What other directors or films do you feel have had an influence on your work? Non credo di aver avuto l'influenza precisa di un autore, insomma. penso che il cinema mi abbia influenzato nel senso che il cinema appartiene a una delle esperienze de, della nostra infanzia, cioè, quindi io posso dire di essere stato influenzato dal cinema come sono stato influenzato dalla mia famiglia, dalla de, de, mia fidanzata, dalla mia moglie, dalla chiesa cattolica, dall'educazione che ho avuto, cioè, un autore è, è influenzato nel senso che fa suo, gli episodi emozionali della sua vita insomma. ma tornando alla sua domanda il cinematografo, eh, un cinematografo non, non, non mi pare di riconoscere un autore che mi abbia particolarmente posso dire cos'è che ho amato, quali sono gli autori cinematografici che ho amato da, da ragazzo, cioè naturalmente prima di tutto Chaplin è, è una specie di, di, di, di è, un, è un autore che, sul quale non, non si può neanche dare un giudizio, tanto appartiene alla mitologia dell'infanzia, insomma è difficile giudicarlo. Chaplin è, è qualcosa come, come papà natale, come, come la mamma, come cioè qualcosa che è entrato nella tua vita, ne, nell'età più, mo, più morbida, più, più malleabile, che è quella appunto dell'adolescenza, e indubbiamente ha lasciato un suo sedimento. Poi ho avuto una, una prima autentica esperienza cinematografica con Rossellini quando ho seguito i due film Roma Città Aperta e Paesale, li ho seguiti come io ho collaborato alla sceneggiatura di questi film e li ho anche seguiti in una posizione abbastanza comoda, cioè non di assistente, non, non ero aiuto regista di Rossellini, ero un amico di Rossellini che faceva con lui questo viaggio. Quindi in un certo senso Rossellini può avermi influenzato non dal punto di vista di un autore di un mondo, ma del modo come faceva il cinematografo. Cioè ho visto che il cinematografo poteva essere fatto con grande facilità, vi vivendolo, eh, facendone quasi un ritmo vitale. Ecco, questa è stata la scoperta più importante de della mia vita per quel che riguarda la mia professione, cioè vedere che si poteva fare il cinematografo come si poteva scrivere, senza obbedire a degli schemi preordinati e senza ricadere nell'aspetto deteriore della professione. Quali direttori che in motion pictures oggi pensate personalmente un lavoro importante? C'è una confessione che faccio sempre un pochino a fatica perché non vorrei che fosse scambiata per una civetteria. Vado molto poco al cinematografo. Se seguo molto poco il cinema... Mm. Cioè, lo faccio con tale passione che, che poi non mi riesce di, di, di, di farlo come spettatore quindi è una domanda che mi trovo un pochino impreparato a dare una risposta esauriente comunque ho visto dei film penso personalmente l'autore, gli autori di, di, del cinema attuale, odierno che più stimo e per i quali sento una, una congenialità e una, una forma di... di, di profonda, che li sento come fratelli, eh Bergman è un autore di cui ho visto pochi film, ho visto soltanto due film, ho visto Il posto delle fragole e il volto, ma sono stati sufficienti per, per, far, per, per farmelo amare proprio come un fratello, come un fratello di latte. Però. Un altro autore che ammiro moltissimo perché secondo me esprime con grandissima vistosità e ricchezza quello che il mio modo di vedere è l'autore cinematografico è un regista giapponese che si chiama Kurosawa anche io Kurosawa altri, altri nomi non, non saprei farne proprio perché non, non ho avuto la possibilità di, di, di, di vedere e di controllare il loro lavoro ecco ma Berman e Kurosawa mi sembrano Hitchcock, ecco, un altro autore che, che, che mi piace moltissimo, ultimamente ho visto un film di Hitchcock che si chiama The Birds e che so che non ha avuto molto successo e che anche una parte della critica non l'ha apprezzato, a mio modo di vedere è un film stupendo, un film, quello che si chiama un piccolo capolavoro, la precisione, la lucidità scientifica, quell'aria asettica che ha il film, mi sembra uno dei documenti più impressionanti, insomma, su, tanto sull'America. Io sono so stato in America parecchie volte, 5-6 volte, insomma, e non sempre riportate delle, delle impressioni stimolanti ma contraddittorie. Mi è sempre sembrato di, di, di vivere in una specie di sogno. Ecco, New York è una città che mi è sempre sembrata costruita con, con, con dei pezzi di sogni della mia vita. Ecco, un, un autore, che, un film che mi ha dato un ritratto dell'America molto esauriente, è stato proprio The Berserk. Mi è sembrato che in quel film ci fosse l'America che ho visto io. Ecco, Hitchcock che è un altro autore che, che stimo moltissimo. E lo stimo per le qualità opposte alle mie. Cioè, stimo la sua lucidità di scienziato, di, di, di, di biologo, e l'umorismo profondo che anima questa visione così... ...impietosa e scientifica della vita che ha. ...feel that since World War II... ...Italian films have exerted such an important influence on the film industry. Ma io penso che ci siano delle ragioni così... ...di contingenze particolari, cioè... Eh, ...il cinematografo, come tutte anche le altre arti, durante il fascismo erano state compresse cioè la, la psicologia dell'italiano e dell'artista italiano era bloccata e chiusa da una specie di muro che gli impediva di, di avere un autentico contatto con la vita quando c'è una dittatura eh, si, costru si, si, si, si eh, costruisce una specie di prigione attorno all'uomo e quindi l'uomo è, è portato a, a succhiare e la vita da, da piccole cose, cioè viene tagliato fuori da quello che è il mondo, crollando queste mura e in una maniera così drammatica come sono crollate da noi, cioè con, con, la, con una guerra perduta, con una guerra che, è che si, si, si è trascinata per tutto il paese, dalla Sicilia fino alle Alpi, cosa è successo? È successo che abbiamo scoperto il nostro paese, L'abbiamo abbiamo scoperto con occhi vergini, con occhi nuovi, con, con l'entusiasmo, con la carica di energia vitalissima di, u, di una creatura che, che è appena nata ed è stato proprio questo tipo di sguardo eh, avido e innocente e questa forza di, di, di, di nascita nuova che ha permesso al cinematografo, alla letteratura, alla pittura ma soprattutto al cinematografo di, di, di, di, di, di affermarsi attraverso la personalità di autori godevano di questo speciale privilegio, cioè non avevano da difendere niente, non esisteva una tradizione cinematografica italiana da difendere, quindi era una nascita nuova e una nascita che si svolgeva in una particolare condizione, in un'eccezionale situazione, cioè di un, di, di un paese distrutto, di miti e convenzioni e tabù che erano crollati, quindi circolava un'area nuova dappertutto. E quest'area nuova, vista con questi occhi nuovi, ha fatto sì che gli artisti sensibili e pronti potessero esprimere con tanta forza, nelle loro opere, questa nuova visione del mondo. Penso che questa sia psicologicamente la ragione della forza, dell'autenticità e dell'originalità del film italiano subito dopo la guerra. Insomma. Mr Fellini, you have spoken about the myth that must be destroyed And the dragons that must be overcome. Now, just what are these myths and these dragons? Io sí. riesco I with a esprimermi con una certa onestà e con una certa sincerità soltanto nei miei film fear, and I feel like I'm doing it with a fear, and I feel like I'm doing it with a fear, I feel like I'm doing it with a applicazione a posteriori cioè mi è difficile concettualizzare le mie storie e quando sono obbligato a farlo lo faccio male e comunque per rispondere a questa domanda eh, voglio dire che nei, nei miei film o almeno negli ultimi miei tre o quattro film la cosa che, che riconosco torna costantemente è il tentativo di suggerire all'uomo un processo di liberazione individuale, cioè di ripercorrere all'indietro una strada per tentare di vedere dov'è che si sono prodotte certe ammaccature, dov'è che sono nate certe malattie, dov'è che psicologicamente si sono formati dei, dei, dei cancri. Ecco, e allora ripercorrendo personalmente, individualmente, da artista privatissimo. La, la, il cammino della mia vita mi sembra di riconoscere che ci sono certi condizionamenti di natura pedagogica educativi che hanno, mi, hanno, mi, hanno, mi hanno fatto soffrire mi hanno ingorgato mi hanno frenato ecco la, la, la mia presunzione mi, mi porta a pensare che potrebbe essere opera giusta e di un certo aiuto tentare di fare io, io nei, nei film che faccio è uno scrittore nei suoi libri è un artista nella sua, nella sua espressione che più gli è congeniale tentare di identificare quali sono stati questi condizionamenti educativi per tentare di, di debellarli di renderli innocui perché l'errore non si ripeta cioè eh, suggerire all'uomo moderno una strada di liberazione interiore eh, cercando di, di, di fargli accettare ed amare la vita per così come essa è, senza più idealizzarla, senza più concettualizzarla, senza più proiettarsi in, in immagini idealizzate o sul piano morale eh, sul piano etico ma tentando di restituire all'uomo una sua ver disponibilità verginale, una sua innocenza eh, come aveva nell'infanzia insomma con, con la consapevolezza però di questo ecco insomma a mezzo, degli spiriti e anche la dolce vita tentavano di, di, di, di riproporre questo cammino all'indietro eh, cercando di identificare quali potevano essere stati certi condizionamenti eh, patologici in un certo senso quindi lei mi domanda quali sono i miti che che penso si debbano distruggere, ma gli ideali, gli ideali in generale, ecco. Io penso che l'ideale, la, la vita idealizzata, i concetti idealizzati possono essere estremamente pericolosi proprio per la nostra salute, salute mentale. Ed è quello che tento di, di esprimere nei miei film. In a piece, I believe a magazine piece which was written about you. Uh, you are quoted as having said that the film can influence you like music, like a tom-tom, like a form of magic. It is like playing a certain rhythm on an instrument. After a while, everybody taps it along with you. We are sucked in by this resonance. Now, when this fantastic power is used for the liberation of the spectator, in other words, when it is white magic, Uh, in your films, when you make a film that is stimulating, that carries the audience along, how would you uh, guard against working any sort of black magic? What, what kinds of cautions do you work on yourself? Prima di tutto non vi dovete mai fidare delle cose che io dichiaro nelle interviste, perché sono sempre portato così a, a una retorica e a, a una, un eccesso di... di, di di fantasia che tradisce poi in fondo quello che voglio dire. Sì, intendevo dire che il, il cinematografo è un'arte estremamente suggestiva, cioè ipnotizzante, di grandissima efficacia eh, sul piano della, della, della persuasione proprio, è un'arma tremenda, veramente magica, nel senso che può ipnotizzare e obbligare, tanto il cinematografo ha un ritmo... Vitale diverso da quello che è il ritmo della vita, cioè ha cioè un ritmo suo il cinematografo, un, un, un ritmo vitale diverso. E a questo ritmo lo spettatore si, si adegua, cioè si può proprio condizionare quasi il battito del cuore, il, il respirare dei polmoni può essere condizionato da, dal cinematografo, quindi può fare poi de, de, de cambiare dei ritmi ancora più profondi sul piano de, proprio de, della fantasia, del, del sentimento. Quindi uno strumento terrificante di potenza, di potenza suggestiva. E certamente, sì, si può suggestionare positivamente e negativamente, quindi l'immensa, terrificante responsabilità alla quale io non penso mai, se no mi sentirei schiacciato e non farei più film, l'immensa responsabilità de, di chi si esprime attraverso, attraverso l'immagine, la responsabilità proprio non sul piano etico, ma profondamente sul piano umano proprio, perché in quel momento tu hai in, hai in mano questo schermo bianco, è, è qualcosa che può condizionare potentemente milioni di persone. Um, io ho un particolare modo di, di lavorare, e ho dei collaboratori, degli scrittori, sono dei collaboratori molto preziosi, con i quali ho stabilito da anni un certo, una certa abitudine di lavoro che vista con occhi eh, strettamente professionali e parlo così dal punto di vista del cinema americano, potrebbero sembrare abbastanza stravaganti, ma io mi trovo molto bene con questi collaboratori. Pur considerandomi l'autore dei miei film, sono assistito da, da, da scrittori che, che stimo e con i quali sono dei rapporti di amicizia molto profondi, sono dei collaboratori con i quali c'è una congenialità così totale, per cui possiamo lavorare insieme anche senza vederci, soltanto parlandoci per telefono, io poi divido i compiti, non, non pretendo che i miei gli scrittori facciano o scrivono il copione, io do l'incarico a uno di fare un dialogo, a un altro do l'incarico di scrivere tutto quello che voglio su un certo personaggio, io mi riservo di scrivere molte altre scene, e poi quando penso che il, il fatto letterario, la, la fase letteraria per me è completa, mi li lascio liberi, io prendo questo materiale che è molto disordinato molte volte, non c'è ancora una sua strutturazione architettonica definita e comincio a preparare il film veramente, insomma, già, già a, metà de, a metà sceneggiatura, quando la sceneggiatura non è ancora finita, io ho bisogno di vedere il film in faccia e apro un piccolo ufficio e comincio a vedere gente. Di solito metto un annuncio su un giornale dove dico Federico Fellini sta per cominciare un nuovo film e desidera vedere tutti quelli che desiderano vedere lui e quindi è un una di, di, di non soltanto di attori ma di, di, di gente di, un annuncio del genere attira tutta la follia che c'è in giro e quindi è una specie di, di contatto per me molto divertente e molto stimolante perché vedendo facce, sentendo parlare vedendo i vestiti anche della gente che si presenta comincio a vedere il film più, più direttamente e il film comincia a nascere in questo modo moltissime volte mi capita di di mettere nel film un personaggio nuovo soltanto perché ho visto un tipo che mi piace quella faccia che ho visto anche, mi sembra che ha a che fare col film cioè è una faccia del mio film, non c'è la parte, non c'è la situazione però io so che quella faccia lì sta bene nella tappezzeria del mio film e quindi invento una parte all'ultimo momento ho un modo di fare un po' così che può essere giudicato anche abbastanza bizzarro da un punto di vista produttivo però in questo modo di fare ormai riconosco una cadenza personale ho bisogno di fare così. If a young filmmaker came to you, someone who wanted to, to make films and said, mm -hmm. asked your advice, said what is the best way to go about making a film, what would you say to him? You know, it is difficult to answer a question like that because uh, I don't know what is in in una uh, situazione idealista. una uh, cosa che posso dire al direttore è di cercare di essere molto sincero di cercare di essere lui di lasciare i film degli altri o di lasciare i produttori e di cercare di essere esattamente quello che è soltanto questo consiglio non saprei darne altri. We have been talking with Federico Fellini, one of the world's most distinguished filmmakers at his studios near the Palatine Hill in Rome. This is Irving R. Levine for The Open Mind.